Buonasera a tutti, io sono Andrea Poltrinieri del Museo Piemontese dell'Informatica, benvenuti a Mupin Talk. Stasera parleremo di un home o personal computer che negli anni, nella seconda metà degli anni 80 e primi anni 90 rappresentava un po' l'oggetto del desiderio per quelli come me che avevano un amico che usava l'Amiga. appunto. Il titolo della serata è C'era adesso l'Amiga non è un errore di grammatica, ma uh, intendiamo dire che l'Amiga è un computer di un'altra epoca, la Commodore che produceva l'Amiga è fallita dal 94 al 95. Tuttavia, Amiga, uh, stranamente, um, continua ad essere popolare tra una vasta comunità di appassionati che producono software, che modificano, che utilizzano ancora oggi l'Amiga. Per parlarne, stasera abbiamo due ospiti. Abbiamo Fulvio Ieva, uh, sviluppatore Ciao. hardware Commodore degli anni 90, e Riccardo Ranieri, um, storico e autore di un testo di prossima uscita proprio sulla storia dell'Amiga. Innanzitutto uh, mh, vi presentiamo una breve storia del Commodore Amiga dalle sue origini fino a quando è entrato in commercio. Uh, la parola a Riccardo che ci può fare questa introduzione storica. Allora, ciao Andrea, ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento e grazie per avermi intanto invitato a questa serata che essendo anche il primo Mupin Talk della, di questa speriamo lunga serie mi fa molto piacere essere presente e poter fare questa introduzione. Premetto, eh, l'introduzione cercherò di farla il più breve possibile però mh, cerca, dovendo coprire dalla nascita dell'amica Ah, eh, non arriverò chiaramente al 94 quando fallì Commodore, andò in bancarotta Commodore. Cercherò di coprire nel, in un periodo il più breve possibile eh, un range di anni che va dalla da fine degli anni 70 all'85. Quindi cercherò di essere molto stringato. Allora andiamo, partiamo subito. Um, lo, lo Steve Jobs di, di Amiga eh, si chiama J. Miner che è l'inventore, l'ideatore di, di tutto quello che fu Amiga eh, è un, era un ex dipende, un dipendente ai tempi di Atari ehm, e per Atari aveva svolto anche una funzione molto interessante e molto importante cioè aveva sviluppato ideato e sviluppato il um, l'interfaccia video dell'Atari VCS quindi il, quello che poi mh, in Italia forse fu chiamato fu conosciuto di più come Atari 2600 e lui aveva inventato un po' quello che si potrebbe definire la scheda video dell'Atari 2600 sempre in Atari ehm, nacque nella sua testa l'idea di questo nuovo computer un computer eh, con processore a 16 bit aveva già in, pensato al Motorola 68000, quello che fu poi effettivamente il, il processore della Mega. Parliamo del 1979, quindi eh, in un momento in cui la normalità di tutto erano gli 8 bit, tutte le console e i computer di quell'epoca quell erano 8 bit. Ad Atari non interessò la proposta di, di Miner, che ci rimase molto male perché lui credeva veramente tantissimo. In questo computer. Passò poco tempo e alla fine lui lasciò Atari per fondare una sua società che chiamò AI Toro. AI Toro perché era AI come high tech e Toro era un omaggio probabilmente al Texas perché fu finanziato. I primi finanziatori di questa società furono dei dentisti texani che volevano investire in qualcosa che eh, potesse dargli in poco tempo nuovi soldi insomma ed erano eh, indecisi se investire su computer, quindi console, giochi o su gelati poi per, eh, per la fortuna di, di Miner e dei suoi su primi soci decisero di dare questi 7 milioni di dollari eh, per, la per lo sviluppo di come prima, primo incentivo per lo sviluppo del. Di quello che sarebbe stato Amiga, quando ancora Amiga non si chiamava in quel modo. Nel frattempo ho cambiato anche nome da Itora ad Amiga, ma poi magari ne parliamo più avanti di questo. E, e finirono molto presto i soldi perché lo sviluppo di questa nuova macchina comunque richiedeva parecchio denaro, nuove assunzioni, insomma, non era facilissimo progettare dei nuovi, non solo una nuova macchina, ma anche un chipset intero da zero. I nuovi soldi che servivano per mandare avanti l'impresa di J. Miner, Larry Kapler e gli altri primissimi soci e dipendenti del, di Amiga arrivarono da Atari con un, un prestito, eh, un prestito molto rischioso perché se Amiga non fosse riuscita a restituire i soldi che gli erano stati prestati in pochissimo tempo, perché si parlava mi sembra di due mesi, tre mesi, una cosa del genere, eh, Ataris avrebbe messo le mani su il, uh, tutti i progetti dell'Amiga in uh, costruzione N naturalmente non riuscirono, era impossibile mh, restituire quei soldi Erano, era mezzo milione di dollari, non era neanche tantissimo rispetto all'investimento all iniziale però era impossibile perché non stavano vendendo quasi nulla a parte qualche accessorio che veniva sviluppato dai joystick per, per altre piattaforme ma a pochissimi giorni dalla, dalla, dalla scadenza di questo, di questo prestito si fece avanti Commodore che innanzitutto coprì il prestito restituendo il mezzo milione di dollari a, ad Atari che quindi perse la possibilità di acquisire la tecnologia di Amiga e poco dopo acquisì completamente eh, Amiga, quindi nacque Commodore Amiga eh, tra l'altro pagandolo anche molto bene rispetto, considerato la, la situazione di, eh, di quel momento di Amiga che era ancora soltanto poco più di un'idea e molto poco dopo, cioè nel 1985 venne presentato il primo Comodore Amiga in questo caso in una presentazione in pompa magna a New York se non sbaglio, con tutti in smoking e lo stesso J. Miner disse Incredibile che tutto, tutta questa cosa è per un computer semplicemente, che poi era la sua creatura, quindi lui stesso mi stupiva che fosse stata una cosa esagerata. E il mondo vide il primo Amiga, che era si chiamò Amiga come il primo iPhone, si chiamò iPhone e poi venne rinominato 2G. E quella era l'Amiga 1000, poi era già scritto sulla targhetta dietro, ma alla presentazione veniva chiamato semplicemente Amiga. Ed era il 1985. Poi ci sono altri nove anni di, di storia, ma lo la lasciamo a qualche altra serata. E il resto è storia, come si suol dire. Uh, una curiosità: hai detto che aveva un altro nome questo progetto, e poi ad un certo punto è diventato Amiga ai Toro. Uh, Amiga. Ha un significato particolare oltre al, al a significare sì. amica in spagnolo? C'è un motivo particolare? C'è qualche legame con uh, paesi di lingua spagnola? Allora, amica, eh, in, all'inizio doveva chiamarsi amigo, che era un nome forse sempre spagnolo, spagnolo quindi un po' strano rispetto alla, alla normalità di computer che si chiamavano con magari nomi più anglosassoni, americani. E però dava più l'idea del il computer amico no, del, dell'utente, solo che c'era una consuetudine iniziata ehm, in Atari e poi proseguita in Commodore di dare nome femminile a qualsiasi cosa. Eh, veniva fatto un nuovo prototipo, veniva dato il nome della fidanzata, della moglie, di qualche progettista, <ride> di qualche informatico che stava lavorando lì. Eh, anche il primo prototipo di Amiga, che poi diventò Amiga 1000 molto più avanti, era chiamato Loren, che era eh, la, il nome della moglie dell del primo amministratore del delegato, eh, David Morse, mi sembra. Eh, Ami quindi Amigo sembrava un po' brutto essendo maschile, quindi dec decisero di chiamarlo Amiga femminile che dicevano che era più sexy come, come nome e non, il nome non piaceva a J. Miner che mh, gli sembrava strano chiamarlo soprattutto con un nome spagnolo non non, non, non si confaceva tanto con la sua, forse la sua visione più americo americocentrica e però alla fine, a di essersi ricreduto, che alla fine invece era stato un, un nome azzeccato che rimaneva nella testa del, degli utenti e dei consumatori. Ma pensa, Fulvio, sì. eh, forse... Sì. Eh, eh, diciamo eh, che c'è un, un mistero dietro questo nome, ci sono molteplici eh, significati che ognuno dava, uno dei quali poteva anche essere che Amiga fosse l'acronimo di... Advanced Multitasking Integrated Graphic Architecture. Ma diciamo che, no, eh, come tutte le cose famose, questa alone di mistero rende ancora più affascinante la, il nome di questo prodotto. Eh, Lorraine era la, il primo Amiga 1000 che è stato prodotto. Eh, che, da Lorraine, come dice... Riccardo è la, la moglie dell'amministratore delegato della Itoro. E... Fulvio, forse uh, mi avevi detto, mi avevi accennato che anche altri componenti interni dell'Amiga addirittura avevano ognuno un suo nome, spesso nomi femminili. Sì, eh, sì, sì, questa usanza di dare i nomi femminili. Eh, non dimentichiamo che eh, questi ingegneri che hanno sviluppato il progetto Amiga erano tutti appassionati eh, di elettronica. E la forza dell'amiga era proprio nei coprocessori del, che circondavano il processore centrale Abbiamo i, i nomi erano nomi femminili per esempio c'era Daphne che poi è di, diventato Denise che era il chip video, il coprocessore video c'era Paola che era dedicata all'audio all e alle porte alla gestione delle porte input-output l'unico maschio era Agnus che era il generatore di indirizzi eh, era un chip abbastanza grosso, eh, quindi era agnus, fat agnus, il grasso agnus, era chiamato così. Era, questa... era un modo di dare, di rendere familiare quello che sarebbe stato un freddo componente elettronico, chiamandolo per nome diventava quasi un figlio, quasi un, uh, uno di famiglia, diciamo. Ma Questa... Questi coprocessori che hai appena nominati, eh, se ricordo bene, erano una caratteristica peculiare dell'Amiga. Eh, Amiga spiccava tra gli altri computer coevi per essere proprio basato su, non sulla potenza di calcolo di un unico processore, ma avere una suddivisione dei compiti. Sì. Questa architettura era unica dell'Amiga, è stata poi portata avanti in qualche modo. La parola prima a Fulvio, poi sentiamo anche come pensa Riccardo. Allora, eh, non dimentichiamoci che siamo a cavallo del, del periodo in cui la maggior parte dei computer, home computer, erano 8-bit, quindi erano ar architetture abbastanza semplici con un microprocessore 8 bit e Amiga era innovativo perché proponeva un'architettura 16 bit e parte forte di questa architettura erano questi eh, mh, coprocessori diciamo mh, dei chip che svolgevano esclusivamente le funzioni per cui erano stati progettati eh, erano talmente importanti che l'Atari aveva prestato dei soldi con l'idea successiva di portarsi dentro questi chip e di installarli sui sulla propria produzione di Atari. Quindi l'interesse era proprio molto elevato per questa tecnologia di questi chip. E quando quando la, la Commodore si è intromessa a gamba tesa e gli ha portato via tutto quanto, l'Atari la, non l'ha presa molto bene. No? Ha, avuto, diciamo, ha fatto anche causa a, a, sia alla Eitoro che alla Commodore, che poi l'ha assorbita, però non è, non è riuscita a... A risolvere molto questi coprocessori, cosa facevano? Supportavano quello che era la carenza del processore, che seppur veloce, seppur potente, non poteva fare tutto lui. Al giorno d'oggi siamo abituati ai processori eh, super potenti con eh, molti core che riescono a con tramite il software a emulare qualunque cosa e a eh, non aver bisogno di coprocessori elettronici, cioè circuiti elettronici di supporto. Questa parte qui viene sempre di più accentrata nel processore nei computer moderni. Quello che si faceva allora era di eh, affiancare al processore centrale questi coprocessori. Amiga è stato quello che grazie a questi ingegneri che hanno progettato questi, questi chip innovativi ha fatto una piattaforma di una potenza e di una Innov innovatività assoluta per l'epoca, non dimentichiamoci che la MIG era multitasking nel, alla metà degli anni 90 quando molti computer non sapevano neanche cos'era multitasking Riccardo, hai qualcosa da aggiungere riguardo questa architettura eh, multiprocessore diciamo, è un termine non, non preciso, questa architettura è basata su coprocessori specializzati sì, mh, diciamo che anche a me viene in mente il, il, il multiprocessore perché ad oggi effettivamente il, il, i processori moderni eh, dopo aver fatto la corsa ai gigahertz no, che negli anni 2000 c'era questa corsa al primo gigahertz al secondo gigahertz hanno parallelizzato perché hanno iniziato a essere multicore e in un certo senso alla lontana questo era un po' un cugino del, del multicore nel senso che se il processore non riusciva, aveva un limite che era quello il numero di operazioni da effettuare al secondo, diciamo, al millisecondo, quello che vogliamo, parallelizzare con altri processori specializzati che potevano eh, svolgere funzioni particolari del video, dell'audio, della gestione del floppy, della comunicazione interna della memoria, eh, sgravava il processore. Eh, che era in grado di poter fare il suo lavoro cioè fare calcoli essenzialmente calcoli più o meno puri ehm, Anche mi viene da pensare che anche le schede video di oggi sono un po' una rivisitazione del, dell'architettura a, a coprocessore cioè eh, se devo, far, mh, mh, devo giocare non vado a prendere un processore sempre più potente prendo un processore prestante, come era prestante, giustamente come diceva Fulvio, il, il motorola 68000 e poi 68020 e così via, eh, ma vado a codivarlo con un, un altro tipo di processore, una GPU in quel caso, che è specializzata a svolgere quella funzione. Quindi l'idea del, del, della specializzazione con questi chip a parte eh, è, penso che sia un po' il, il nonno, il papà di, di, queste, di questi... Di questo modo di pensare eh, l'informatica. Sì, in fondo si può dire che oggi i nostri PC uh, sono dei multiprocessori asimmetrici, perché al processore, tra l'altro, multicore è affiancato un processore, uh, un hardware dedicato che è quella che chiamiamo scheda video, che non è <ride> propriamente più nemmeno una scheda, <ride> almeno uh, nei computer normali. Eh, per certi versi la Miga era un precursore allora nell'85, giusto quando è uscito, era, è stato un precursore di questo, di questo tipo di architettura. Sì, era l'85, ma in realtà l'idea era nata già alla fine degli anni 70, quindi eh, da un'idea, appunto, come dicevamo prima, di, un, di interfacce separate, perché i primi computer a 8-bit erano comunque costruiti, diciamocelo, tutti in nostro modo si sceglieva un processore che, era, che poteva essere eh, un processore più o meno prestante, che quindi determinava in modo considerevole il, il costo complessivo del computer, e poi gli si collegava eh, la tastiera un certo tipo di tastiera che poteva essere più o meno bella, quindi a membrana o una vera tastiera, eh, gli si collegava ehm, le, eh, più o meno memoria, si sceglieva l'unità di memorizzazione che poteva essere la, cassetta, la, la cartuccia per le console o la musicassetta eh, per alcuni computer, e si decideva con che connettori offrire sul, sullo chassis del, della macchina, ed era fatto il computer. Ed erano fatti tutti così, più o meno, con componenti più o meno pregiati, più o meno potenti, però tutti mh, CPU centrici, diciamo. Eh, decidere di eh, utilizzare dei coprocessori separatamente era un forse non è stata proprio la MIGA come prima la prima macchina a usare questo, questo modo di pensare, ma è stata la prima macchina a sfruttarlo al 100%, in, in, diventando in grado di fare delle cose che altrimenti erano impensabili. Sono una macchina da, che aveva un processore a 7 MHz. È molto probabilmente la prima macchina a popolarizzare questo modo, perché non era una certa una cosa diffusa tra i personal home computer. Uh, un argomento che adesso uh, susciterà polemiche tra gli appassionati della Amiga mi fanno notare. Uh, allora, innanzitutto, eh, entrambi avete citato Atari per le vicende dell'acquisto del finanziamento da parte di Atari. L'Atari, eh, quando eh, era in commercio Amiga, produceva l'Atari ST che era percepito da molti come il rivale dell'Amiga. Aveva innanzitutto un look, almeno l'Amiga 500 aveva un look simile a quello dell'Atari ST 520, quella, la versione base. Una tastiera che ha integrato il computer, floppy da 3,5 sul lato e così via. Eh, tra l'altro mi fanno notare anche in una chat, eh, io non lo sapevo, che Atari è stato il primo ad avere la gestione di 5 Sprite in hardware, l'Atari a differenza di Amiga per, il, um, uh, la domanda è questo grande rivale dell'Amiga ha una origine comune cioè le vicende di passaggio di proprietà e di finanziamenti tra Commodore e Atari hanno portato anche a un trasferimento di tecnologia perché erano per certi versi molto simili da come si poteva percepire erano computer relativamente potenti per il loro costo, un look simile, basati tutti e due sul processore 68000, e così via. Quindi ci si chiede, ma c'è stato un momento in cui eh, qualcuno ha copiato qualcun altro, o semplicemente c'è stata un'origine comune che poi si è separata? Fulvio, cosa ne pensi? Ma dunque, è evidente che la somiglianza tra questi due prodotti, è... perché partiamo dal, da chi era, il progettista che era... chi era il progettista che lavorava in Atari, J Miner lavorava per Atari, ha sviluppato parte dei giochi, ha sviluppato proprio tutta la parte 8-bit, e probabilmente aveva iniziato una produzione per quello che era l'antesignano dell'atari 520. Quindi J Miner, quando se n'è andato via, logicamente ha dovuto lasciare tutto quello che ha fatto in Atari e ricominciare da capo in Toro. Quindi tutto era il papà... diciamo che era. È stato papà anche di una parte iniziale dell'Atari che poi Atari non ha riconosciuto perché logicamente è, resta, è, resta, è rimasta in cattivi rapporti con J-Miner. Erano molto simili le macchine, tanto che ehm, la, sulla miga potevi far girare un emulatore Atari che emulava al 100% l'Atari. La, Quindi tutto il software che era stato scritto per l'Atari girava pari pari sull'Amiga. Quindi questa. Eh, Potenza che aveva la MiGA la sfruttava anche per emulare altri computer. C'erano degli emulatori proprio che senza nessuno sforzo, eh, il processore oltretutto era identico: era lo stesso, la, la gestione della memoria era identica. La MiGA emulava e, e perfettamente l'Atari e lo emulava in multitasking: cioè, nel senso, si apriva una finestra in cui c'era un Atari alla stessa velocità dell'Atari e manteneva la, comunque il. L'ambiente Amiga. <ride> Facciamo un attimo il discorso della eh, specie di lotta fra l'Atari e l'Amiga. La, L'Atari aveva il suo pubblico che era il... Mi permetto mi permetto di aggiungere questa lotta che continua ancora oggi tra le community appassionati. Sì, sì, sì, certo. Come c'era la lotta fra il Sinclair e, e il Commodore e la Commodore, Commodore 64. Negli anni 90 si è spostata tra Atari e Commodore Amiga. Atari ST. Atari ST aveva una macchina dedicata a chi voleva fare musica. Aveva integrate due porte MIDI professionali, per interfacciarsi a strumenti professionali per fare musica, e aveva un software che permetteva di sviluppare partizioni musicali era proprio il classico prodotto per chi voleva fare musica anche l'amiga poteva fare musica ma non aveva le porte MIDI allora non era, non era una cosa da tutti chi voleva comprare un computer si aspettava di togliere dalla scatola il computer, collegarlo e farlo funzionare non stava a perdere tempo ad acquistare interfacce e altre cose l'Atari era predisposto a quello quindi c'erano questi vari mondi per cui l'Amiga eh, aveva forte la, il montaggio video e la grafica, l'Atari aveva la parte musicale eh, per quanto riguarda l'interfaccia MIDI e c'erano i, i Macintosh che, l'Apple che era per l'editoria e per la grafica, eh, quella degli studi professionali. Quindi c'erano questi tre mondi che parlavano tra di loro, c'erano delle intersezioni fra questi mondi, per, sia con i giochi che con le cose. Però eh, questo qui era un discorso di, come si chiama, di tifoseria, a livelli proprio di tifoseria. Era, chi era tifoso allora dell'Atari è rimasto ancora tifoso dell'Atari, anche perché non, si, son, non sono più evolute le macchine sono rimaste ancora quelle dell'epoca. Riccardo, uh, tu da tifoso dell'Amiga cosa ne pensi della Tari ST? Allora, che quindi suonava meglio dell'Amiga, <ride> <ride> io sono tifoso dell'Amiga, ma ho sempre considerato la Tari, la ST, la in generale, ma la Tari ST un simpaticissimo cugino dell'Amiga perché sono eh, partiti praticamente insieme l'Atari pochissimo prima dell'Amiga ed erano sostanzialmente con lo, lo stesso target. Eh, perché erano entrambi computer da casa che si rivolgevano alle famiglie, volevano entrare nelle case in cui non c'era ancora un computer, soprattutto perché chi aveva già un, un PC, magari per lavoro, eh, difficilmente comprava, avrebbe comprato un'amiga o una 3ST. La 3ST aveva questa particolarità, al contrario della, era il contrario dell'amiga, da un altro punto di vista, dal punto di vista tecnologico. era i Atari hanno stati altrettanto scaltri al contrario, nel senso che se in Amiga avevano costruito una nuova, un nuovo tipo di macchina, completamente concepito da zero, con nuovo, un, nuovo, come dicevo prima, un nuovo modo di pensare l'informatica per un computer, I Atari per contenere i costi avevano usato solamente ehm, componenti già disponibili sul mercato. Quindi eh, stiamo parlando di una macchina che era completamente improntata a, come dire, a essere eh, nel tutto economica, ad essere eh, facile da assemblare perché i tempi erano molto ristretti. perché Atari giustamente voleva partire il più, il più presto possibile, era l'Atari la, di, di Tremiel, eh, l'ex fond cioè fondatore di Commodore che si era comprato da poco buona parte di Atari, era un uomo che voleva fare subito business quindi si era deciso di acquistare, di assemblare una macchina con tutti i componenti già ehm, sugli scaffali, no? Stice, quindi già disponibili, ehm, e incluso il chip audio. E allora sì, suonava meglio la l'Atari ST, effettivamente, soprattutto aveva a bordo eh, le porte MIDI che l'Amiga non aveva. Sulla Miga bisognava comprare un accessorio non molto caro, che era l'interfaccia MIDI però bisognava comunque fare qualcosa, cioè uscire e andare a comprare in più, un, un pezzo in più, diciamo. Che era un bel gradino comunque, da che aver averlo direttamente a bordo. Ma queste porte MIDI ce le aveva a bordo perché il processore Yamaha che era stato scelto come parte audio di Atari ST aveva, prevedeva già a bordo quell'interfaccia. e quindi chiaramente non è che erano andate era a tapparla, l'avevano ben resa disponibile eh, sapendo già che sarebbe interessata giustamente a moltissimi eh, appassionati e anche moltissimi eh, artisti professionisti eh, del panorama musicale tra l'altro leggevo ieri una cosa che ho trovato incredibile che nel, 97, nel 1997 ci sono almeno due brani anche famosi che sono eh, Your Woman di White Town e Ray of Light di Madonna che sono stati composti utilizzando, credo, anche, non esclusivamente, ma anche un Atari ST. Che era già fuori commercio da, da Erano anni? Erano da 5 eh, o cin eh. più eh. anni fuori commercio. Ma pensa, uh, uh, sia l'Amiga che l'Atari, eh, di cui abbiamo appena parlato, mh, secondo me, uh, a leggere le viste dell'epoca, e anche secondo i miei ricordi dell'epoca, venivano adesso torniamo a parlare dell'amiga. il cugino lo affronteremo magari in un'altra sessione, L'Amiga veniva visto eh, soprattutto come una macchina per i videogame. La, la mia personale percezione dell'Amiga MIGA 500, la, il modello più piccolo, più economico, era di un computer per i videogame. Per l'amiga c'erano i videogame più belli, Uh, invidiavo per certi versi il mio amico, possessore di un'Amiga. Io avevo un uh, Amsterdam compatibile IBM, che era insomma, uh, dal punto di vista ludico, era nettamente più scarso. Ora, questa, uh, questo indirizzo uh, un po' specializzato nel videogame uh, dell'Amiga, specie del 500 è il risultato di una precisa scelta di marketing della Commodore di andare a competere contro le console dell'epoca che erano probabilmente meno, meno potenti oppure è solo una percezione mh, che abbiamo avuto noi ma che era molto limitata perché Commodore non aveva pensato di vendere uh, la MIGA 500 come una macchina da gioco uh, Fulvio, Fulvio, cosa ne pensi? No, no, era... Cioè... <ride> Allora, no, no. <ride> io io allora, non dimentichiamoci che chi ha finanziato tutto quanto sta, voleva finanziare una console, no? quindi l'idea iniziale è una console. J. Miner eh, ha detto questo è un computer e quindi ha, ha deciso che doveva avere anche le, la possibilità di essere usato come computer. Quindi l'Amiga parte come console inizialmente, come tutto quello per poter essere venduta al grande pubblico. Eh, allora i computer non c'era internet, eh, la gente cosa se ne faceva di un computer se non giocare? Eh, c'era qualcuno che lo usava in ufficio, ma neanche tutti. Cioè non, eh, era impensabile, ma addirittura 30 anni fa, eh, che qualcuno si comprasse un computer e lo tenesse in casa. Per cosa? Se non per giocare. Quindi è logico che col computer, chi comprava un computer, il 90% delle persone lo prendeva per giocare. L'Amiga aveva una grafica spettacolare per l'epoca, aveva un suono favoloso anche con quattro voci stereo, quindi era un computer adatto proprio a fare i giochi. E Si sono messi a produrre un sacco di giochi, un sacco di persone e un sacco di aziende hanno prodotto giochi per, quanto per la comodo per l'Amiga, quindi c'era una quantità di giochi infinita, veramente infinita. Quindi, discorso, la MIG è una macchina che serve solo per giocare e era una limitazione per quella che era la mentalità dell'epoca. Logicamente, i computer che, con cui non potevi giocare, allora erano i pesanti, eh, compatibili IBM, eh, che avevano una scheda grafica limitata e non avevano il suono, avevano... Stai un... parlando del mio Amsterdam! No, l'Amstrad era già meglio, c'erano i primi cioè, 8086 ah. o, o i 286 che... Mio era un 8086 scheda grafica Ega, 640x350, 16 colori. Sì, ecco, praticamente l'Amiga aveva 256 colori e, e l'audio stereo, quindi non c'era paragone, i, i giochi erano tutta un'altra cosa. E, Diciamo, era una limitazione per quella che era la mentalità dell'epoca, forse la mentalità ancora di adesso, perché tanti con la scusa di comprano un computer per eh, lavorare, ma poi in realtà ci giocano. Quindi adesso l'evoluzione c'è internet, ci sono altre, altri modi per cui un computer può essere utilizzato. Allora o giocavi o giocavi. Lavorare era veramente la... poca gente. La MIGA aveva una sua fetta di mercato che era quella lì, non in Europa ma in America che era il montaggio video eh, era venduto con una, un video toaster che ti permetteva di fare il montaggio video analogico con titolatrice incorporata a livello professionale quindi eh, da quel punto di vista era una macchina professionale ed era utilizzata eh, in quel senso lì c'erano un sacco di giochi sono usciti anche un sacco di software per eh, produzione di scrivere documenti, per disegnare, sono usciti dei CAD, però la gente li utilizzava in minima parte, la maggior parte li utilizzava per i giochi, ma non solo per l'Amiga, anche per tutto il resto dei computer. L'Amiga aveva, aveva multitasking, e poteva fare delle cose che altri computer all'epoca cioè, non potevano fare, tutto dovuto alla perfetta integrazione fra il sistema operativo e l'hardware. Chi sviluppava l'hardware parlava con chi faceva il sistema operativo e viceversa. Quindi le due realtà erano sincronizzate, cosa che i, sugli altri, sui compatibili IBM non era così. Chi faceva il software era la, la, la ben conosciuta Microsoft. Microsoft, e chi invece faceva eh, l'hardware era, era stata l'IBM, che poi è stata clonata da migliaia di... Eh, Altri... Ma, Microsoft che tra l'altro purtroppo ignorò eh, Amiga completamente eh, cioè purtroppo, qualcuno potrebbe dire per fortuna però eh, Ma... secondo me purtroppo nel senso che no. eh, non dimentichiamoci tanto... che parte del software cioè il, la prima versione del basic Amiga c'è cioè, al copyright Microsoft eh? Quindi sì, <ride> sì è, vero, è vero, questo è verissimo eh, io intendevo come applicativi d'ufficio ad esempio e, e poi c'è da dire che anche, eh, anche Atari perse il treno Microsoft perché l'Atari ST eh, rischiò di avere Windows perché Però Windows non era ancora pronto e hanno scelto ah. il, uh, il gem rinominato TOS dal grande concorrente da Digital DigitalAge. Sì, sì, sì, sì, non era pronto e Tremier non voleva aspettare, <ride> giustamente. E quindi <ride> c'era ancora da aspettare un anno per la versione per uh, Intel, no? per PC. E quindi ancora di più per uh, rico ricompilarlo, riadattarlo per uh, Motorola, per processore Motorola e quindi niente... Passarono a, a usarono questo mix che era un CPM mh, che andava su un'interfaccia grafica per questo sistema, poi lo sostituirono, tenero un'interfaccia grafica ma sostituirono il, eh, lo strato sottostante con un nuovo sistema DOS, non MS-DOS ovviamente, ma un altro disco operating system in quel senso, e alla fine uscì usc eh, TOS, mi sembra. Sì. che era The Operating System, ma qualcuno diceva <ride> che era eh, Tremiel Operating System perché <ride> era stato poi alla fine tutto architettato da lui. Come Io assai. ricordo che a un certo punto qualcuno eh, chiamava confidenzialmente la ST Jackintosh perché era il Macintosh di Jack Tremiel, <ride> <ride> <ride> ricordo di aver letto anche questa, questa definizione era molto personalizzato, parlando di, di giochi volevo dire, a te, collegandomi a quello che stava dicendo eh, Fulvio prima dei colori eh, i colori di Amiga erano qualcosa di eh, sensazionale ai tempi perché ricordiamo che aveva una modalità che si chiamava HM eh, a 4096 colori con, eh, contemporaneamente visualizzabili sullo schermo una cosa che se pensiamo che contemporaneamente la normalità di un PC era un verde su nero con il cursore lampeggiante, era una cosa fuori dal mondo. E una curiosità di questa modalità HM è che nell'idea di J. Miner era per i videogiochi questa modalità. Cioè lui voleva, sempre partendo dal fatto che l'Amiga partiva con l'idea di essere forse una, conso, è stata forse una console, quindi lui aveva pensato comunque a quello che gli piaceva nei videogiochi, gli piacevano i simulatori di volo. Allora, la sua, il suo sogno era fare una macchina che riuscisse a riprodurre in modo molto eh, realistico la simulazione di volo. E aveva inventato questo sistema di visualizzare un sacco di colori, era un sistema anche in particolare, poi magari ne potremo parlare in un'altra un occasione, che sfruttava la differenza tra un pixel e l'altro dei valori di, di colore, in modo molto ingegnoso per visualizzare tutti questi colori, ehm, ma quando finì di eh, ingegnerizzare questa cosa e poter vedere la, HM, la modalità HM in, in funzione si rese conto che era troppo lenta perché era davvero troppo pesante anche per una macchina straordinaria per il tempo come Amiga e decise di togliere questa modalità dal, dall'architettura proprio dall'hardware della macchina però... Si, si discusse di questa cosa. Pr praticamente si era mh, capito che era più un casino toglierla che lasciarla perché ormai l'hardware era, era stato progettato in quel modo. Quindi decisero di lasciarla, ma mh, diciamo poco documentata, lasciarla un po' nel dimenticatoio. E per fortuna che la lasciarono perché poi quella modalità viene utilizzata per eh, la riproduzione di immagini fotorealistiche, che erano immagini che non richiedevano una velocità particolare, perché non, era un non parliamo di un videogioco che doveva visualizzare immagini in tempo reale, in movimento, andavano benissimo per immagini statiche, ma davano la possibilità ad amiche di visualizzare delle foto con un realismo eh, simile a quello a cui siamo abituati oggi. Ovviamente vedere una oggi una immagine H&M ci sembra un po' retro, appunto. Però per allora era um, oltre ogni concezione del, del fotoritocco, diciamo. Sì, l'HM aveva il suo forte nelle immagini statiche. Le immagini HM statiche mh, erano come immagini a 16 bit. In realtà l'HM sarebbe stato un 12 bit, se vogliamo vedere, perché 12 bit, 4096 colori. Eh, e non erano 12 bit reali perché l'HM faceva una sorta di interpolazione quindi tu non potevi mettere un pixel di un colore eh, per esempio il rosso a fianco al verde dovevi prima interpolarlo quindi non avevi una fedeltà d'immagine assoluta però gli occhi di chi viveva all'epoca vedere un'immagine HM era spettacolare cioè erano delle foto reali cose che non dimentichiamo che i primi i PC dell'epoca avevano chi aveva 256 colori si considerava fortunato. Normalmente avevano tutti l'Ega 16, chi era, aveva la VGA a 256, nessuno praticamente o pochissimi avevano una Super VGA a 16 milioni di colori. L'Amiga la, era nativo con 4.096 colori, che sotto certi aspetti era veramente... Favolosa per l'epoca. Eh, quando Si parla che il JPEG era appena uscito, eh, perché come formato è uscito in quell'epoca il JPEG. E comunque, eh, perché eh, normalmente si utilizzava il GIF o il BMP, che erano 256 colori. Eh, per l'epoca comunque era veramente una, una cosa fantastica da vedere. Vedo che, che uh, il nostro pubblico è, sta commentando ed è interessato. Beh, innanzitutto si nota un netto schieramento lato Amiga rispetto a ST. Uh, Amiga era superiore a ST in tutti i campi. L'ST uh, e L'Amiga montava anche un'interfaccia scasi uh, di, di serio. E... Nei modelli superiori sì, aveva la SCASI, Cioè allora erano... Poi diciamo, lo SCASI come interfaccia per eh, le unità di massa era l'ideale e lo utilizzavano tutti i computer professionali. Eh, L'IDE invece era un'interfaccia più lenta, però ha vinto l'IDE come, come interfaccia perché era più economica. La SCASI aveva delle caratteristiche professionali, comunque <coughs> i modelli di elevato Amiga 3000, Amiga 4000, eh, l'Amiga no, 4000 aveva l'interfaccia l'Amiga 3000 aveva l'interfaccia scasi all'interno no. mi, eh, mi chiedono anche se, se la domanda la giro Riccardo se possiamo citare qualche videogame famoso su Amiga io eh, personalmente ricordo Defender of the Crown un gioco che ha fatto epoca e poi vedo citata anche eh, una celebre all'epoca software house italiana simul mondo che sviluppava soprattutto su amiga aveva fatto Dylan dog forse il gioco di Dylan sì, sì sì sì uh, aveva Diabolica. fatto su, senza, diversi giochi tratti da ispirati a uh, personaggi dei fumetti da bonelli oltre ad altre cose anche diaboliche avevano fatto sì parlo. giusto giusto erano dei giochi molto mi ricordo molto mh, eh, non fraintendetemi, tristi, nel senso che erano, erano molto angoscianti come... Come, come eh, stile. E so, lo stile Vabbè. italiano, forse, del videogioco, perché io mi ricordo che avevo anche Lupo Alberto e anche quello era un po' angosciante, nonostante... <ride> oh, <come ride> sa... Perché era sempre un po' questa atmosfera un po' cupa, che sembra che... che sia per Che per Dylan Dogro va bene, ma per Lupo Alberto... Un po' meno, <ride> vediamo, però cioè, sembra che dovessero morire tutti di colpo. <ride> che è Lo stile italiano, che è un po' come eh, la nostra, il nostro cinema, anche, no? che c'è gente sempre che ha dei problemi gravissimi, invece la commedia è un po' più, più del mondo anglosassone, non so. Ma c'era un sacco di arcade, gli arcade facevano la parte del leone, eh, perché il processore video, il blitter della MIGA eh, per lo scrolling orizzontale la, era velocissimo, quindi era fatta apposta praticamente per fare arcade e giochi di, a 2D c'era eh, anche tanto, tanto supporto per l'asse quindi si riuscivano a fare dei, eh, degli schermi che scrollavano molto velocemente dando anche molta impressione della profondità quindi questo era molto eh, bello per l'utente da vedere in quegli anni io sì, ricordo con ricordo. piacere la saga di Monkey Island della LucasArts che ha iniziato su Amiga e poi si è convertita a sviluppare anche per PC però c'è Day of the Tentacle eh, poi eh, i tre di... Eh, come si chiama di... Chi Indiana cito? Jones Indiana Jones. Sì. forse? Indiana Jones, sì sì, Indiana Jones, anche quello... The Fate Monkey of Island, Monkey, la saga di Monkey Island l'ho ricomprata credo il mese scorso su Steam. <ride> sì, sono diventati, tra l'altro i, i prodotti originali sono diventati delle rarità vendute a prezzi folli. Da perché sì, lo come... anche allora. Perché... <ride> sì, ha mantenuto il prezzo, diciamo. Se gli compravi Monkey Island allora, adesso valeva lo stesso soldi. Ah, mi fanno notare che il videogame Dylan Dog usciva in edicola a puntate, io non ricordo esattamente Vero, questa cosa. Verissimo, così. verissimo. Ah. Sì, sì, dai. Infatti, infatti era uno dei pochi giochi originali, infatti <ride> era <ride> disponibile in edicola. Sì. Non dimentichiamoci che allora non... le leggi sul software erano molto più lasse, molto più c'era l'usanza proprio di nessuno comprava software originale tutti andavano dal pirata sotto casa prima della grande retata che ha praticamente chiuso questa, <ride> questa usanza di fare gli abbonamenti software in cui compravi 300-400 dischetti la settimana e, e passavi il tempo di... a copiare originali avevo qualcosa volevo vedere se avevo qua accanto ecco non è voluto, tra l'altro, e eh? non me lo sono preparato. C'è eh. cioè qua ho la ruota colorata a mano del, della protezione ah. di Island. Dove tu metti, <ride> ci sono le facce, adesso non so se riesce a vedere bene. Ci sono le facce dei vari pirati. Ah, certo, che avevano i colori. E poi tu leggevi un, un numero che usciva perché c'erano i vari nomi, questi scritti da me. Ovviamente, questa è una riproduzione. Che avevo fatto per non rovinare l'originale. Sì. Ci come Perché, <ride> perché era... io non ci avevo preparato. Spieghiamo per chi non ha vissuto quei momenti. Con i videogame a volte venivano uh, aggiunte queste protezioni, un manuale, una cosa di disegno, qualcosa da riconoscere, mh, qualcosa di stampato, di carta, spesso stampato a colori, renderne difficile la fotocopia, perché eh, si parla di un'epoca in cui le fotocopie a colori erano qualcosa di abbastanza raro e costoso, quindi già il fatto che eh, l'identificazione del possesso del manuale fosse legata a riconoscere un colore stampato, rendeva già ostico eh, copiarlo. Questo eh, Noi lo diamo per scontato, ma non tutti quelli che ci vedono forse comprendono le difficoltà degli anni Ottanta. Dopo gli anni 80, Lupo Alberto aveva come sigla uh, esatto cantata da Francesco Salvi, mi fanno notare, il videogame. No, Bomber Lupo Bob, Alberto. infatti, eh, <ride> so, sì, sì, sottoputorezza, Bomber Bob, sì, eh, c'era quella canzone che diceva Facciamo tutti diversi, c'era ah, <ride> effettivamente <ride> una cosa incredibile, un videogioco sì, che aveva come colonna sonora quello. Su Amiga, in loop, in loop, sì. <ride> Ti ricordo anche tanto, molto bene, eh, in tempi un po' più recenti, Super Frog, un bellissimo platform, eh, molto veloce, che ricordava un po' Sonic, era uscito dopo Sonic, ed era il Sonic di Amiga. Eh, C'era questa rana che correva velocissimo e faceva più o meno le stesse cose che faceva Sonic, con un'animazione... Di, aper di apertura del videogioco che era scritta da schwarz, era disegnata da Juartz che è l'animatore diciamo ufficiale di Amiga che ha fatto recentemente un uh, recentemente, qualche anno fa ha fatto un, una bellissima animazione che si trova eh, in rete che è un po' una celebrazione di eh, tutta la storia di Amiga e c'è l'Amiga un po' umanizzato che fa dei dispetti al PC e al Macintosh cioè <ride> no, vabbè, anche è me lo ricordo con piacere io Lemming che era ah beh amico. Lemming lo ricordo anch'io l'ho giocato non su Amiga ma un gioco ha fatto storia mi citano anche Big Game Fishing gioco della pesca sempre di Simul Mondo. anche questo io non Vedo lo che, ricordo che cioè, proprio il, tutte, <ride> si, sente il patrioti, un... si sente il patriottismo in questa <ride> <ride> stiamo citando solo quelli italiani <ride> eh beh, abbiamo un pubblico italiano cosa sì, vuoi <ride> nonostante tutto questo nonostante fosse avanti rispetto ai suoi concorrenti fosse relativamente economico fosse diffuso in ambito professionale e avesse occupato certe nicchie Commodore che produceva fondamentalmente Amiga è fallita, è letteralmente fallita è, andata, è stata messa in liquidazione tra il 94 e il 95 perché? perché <ride> eh, eh, è chiaro che nessuno allora... ha una risposta a questa domanda, però eh, cosa ne pensate? Cioè, co cosa ha messo Comodo fuori mercato? Sono state strategie? È stata una coincidenza di, di, di fattori? Innanzitutto Fulvio, cosa... Non mi togliere una cosa, cioè, allora <ride> puoi dire tutto, ma economico non lo puoi dire, perché io per comprarmi i Comodo <ride> ho dovuto rinunciare a un rene e ancora adesso... <ride> Costavano veramente un'esagerazione. Io penso sempre, al 500, penso sempre al 500 e similare. Il 500 erano. costava 500 lire quando è uscito. Diciamo non era proibitivo per una famiglia. Ah, uno metà di uno stipendio. Non lo so, eh. ma anche di più di metà. Un po' di più di metà di uno stipendio. Sì, non è come un computer di oggi. Comunque. Beh. Non era il più caro 000, okay. il 4000, era sui 3 milioni e 8 000, quindi non era, non era più caro dei suoi concorrenti dell'epoca. Uh, sì. come, come mai è finita male la Commodore, secondo te, Fulvio? La Commodore ha fatto un sacco di errori, ma chi non li ha fatti? Anche la... altre aziende hanno fatto gli errori, anche la Apple ha fatto un sacco di errori. La Commodore, purtroppo, ne ha fatti troppi e in un periodo sbagliato. Eh, l'errore di voler investire sull'ultima console, la CD32 eh, sperare... era comunque, la CD32 era comunque una miga fondamentalmente giusto? era una miga un cui... però eh, non aveva le capacità grafiche 3D per cui i computer dell'epoca andavano forti andavano forti eh, allora i 286 con una Super VGA che permetteva di fare eh, grafica 3D per i giochi di allora, che erano Doom e Wolfenstein Castle. Quindi eh, la gente era affascinata da questo mondo 3D virtuale e tutti volevano comprarsi un 286 con la Super VGA per giocare a Doom e Wolfenstein Castle, o poi Lara Però, Croft e via. E il, il coprocessore matematico serviva anche per giocare a Wolfenstein eh ma si, sì, cioè, ci voleva <ride> un computer da veramente un costo esagerato per, come adesso per se vuoi fare gaming devi spendere un sacco di soldi eh, allora il CD32 ti permetteva di giocare ai giochi arcade da 2D eh, se tu andavi a fare grafica 3D il processore eh, andava a scatti, scattava, non ce la faceva eh, questo è uno dei motivi per cui si è perso un po' il, il treno poi il CD32 aveva i, i CD-ROM CD ROM allora non era facile copiare un CD ROM, costava un milione un masterizzatore. Quindi la gente, la gente che era abituata a scambiarsi dischetti se è vista arrivare un CD 32 che doveva comprare solo il software originale e non poteva giocare ai giochi 3D. Quindi un suicidio praticamente, <ride> è stato un suicidio di ad non investito tanti soldi. La cosa, buffa, la cosa buffa è che eh, quello, quello del CD che in quel momento era... Un problema, divenne un problema, cioè la mancanza di pirateria era un problema per <ride> i 32. Fu la fortuna poi della PlayStation 1 in realtà. E se, Perché a è... differenza di due, di due anni, due anni dopo, in due anni dopo, Passava poco. tutti avevano il masterizzatore, tutti si copiavano i CD e quindi la, la PlayStation è, è, è, ha, ha avuto il momento d'oro. Basta pochissimo nel, nel mondo informatico per essere sulla cresta dell'onda oppure appena sotto della cresta quindi <ride> riccardo eh, il cd32 che non era il cdtv che mi citano come un altro fondamentale chiodo nella barra di comodo il cdtv eh, riccardo era un'altra cosa rispetto al cd32 un concorrente in casa ma con una destinazione un po' diversa un altro grande errore sì era in realtà io quando vidi il cd32 eh, il, scusate, il CDTV eh, a me piaceva moltissimo in realtà non avevo capito che mh, era un prodotto semplicemente sbagliato perché era un prodotto che era nato più o meno in parallelo con il CDI di Philips quindi che, che ebbe un successo abbastanza buono in realtà, più forse in oriente però era, anche lì era uscito da pochissimo il, il CD come supporto quindi si parla soltanto effettivamente, come una cartuccia, si parla solo di software originale. Seconda cosa, non c'era ancora nemmeno il, eh, lo standard dei video CD. Quindi non parliamo neanche di DVD, ovviamente. Che già oggi parliamo di DVD, sono già vecchi. Video CD era, diciamo, l'antenato del DVD. Già il video CD ebbe un successo... Limitatissimo. Diciamo, Lim molto limitato, anche quello forse un po' di più in oriente funzionò però non, non, è non sfondo mai lì non c'erano ancora le specifiche del video cd quindi cosa si faceva con questo CDTV? che ricordiamolo era una specie di videoregistratore con dentro una Mega 500 che raccontato così già si capisce che non è che sia proprio una bellissima idea perché c'era già la Mega 500 <ride> quella è una Mega 500 senza tastiera ehm, Forse col flop mi sembra che avesse il floppy, forse il floppy era opzionale, poteva far andare esterno, quindi poteva far andare con qualche difficoltà, il software, i loro i suoi software. Quindi, quindi per la mia <ride> qualche difficoltà più dei, dei CD e co eh, e costava, parecchio, costava, costava parecchio, costava parecchio, costava eh, parecchio, già il fatto di essere nero, no? Perché era fatto come un componente di un hi fai, vuol dire faceva capire che lo volevano posizionare eh, in un prezzo già un po' più elevato Veni è vero, veniva dato con l'enciclopedia Grolier mi sembra eh, che da solo costava tanto lì veniva regalato insieme con la macchina però se subito sembrava una grande idea ma poi oggi non usiamo l'enciclopedia su cd quindi probabilmente <ride> non era una così grande idea e mh, fallì ma miseramente cioè Fece molto male a Commodore, il fallimento di CDTV, perché nonostante fosse un riciclo di, di, di, di tecnologia già disponibile, eh, si era lavorato parecchio per il lancio, si era investito tanto per una volta in pubblicità, ma non, non ebbe mai un successo, non, non è, neanche, assolutamente non ebbe successo, cioè fu un... Una sconfitta no. esagerata per comodore. Non, non dimentichiamoci che la Commodore già aveva fatto un errore che dopo il Commodore 64, grande successo col Vic 20 grande successo con il 64, eh, cosa fa? Tira fuori una serie completamente eh, del, della serie 64, 264, Plus 4 e Commodore 16 che praticamente facevano concorrenza alla, eh, a se stessi perché erano totalmente incompatibili col Commodore 64. Quindi anche lì flop gigantesco per queste tre piattaforme che sono state fatte uscire e hanno avuto un, uno scontro, un riscontro eh, veramente basso di acquisto. Però con Amiga si era ripresa, diciamo, si era ripresa fino a fare i flop del CDTV e del CD32 che l'ha affossata totalmente proprio. Uh, però uh, qualcuno mi fa notare che uh, l'Amiga era troppo inaffidabile per un uso professionale andava spesso in Guru Meditation Ma, eh, eh... senza arrabbiarvi no, ok. Guru Meditation beh, riuscivi ancora a recuperare la, la macchina Cioè, ti appareva una finestella con scritto Guru Meditation e stiamo parlando mh, dei primi, primi kickstart di Amiga e poi comunque riuscivi a riprendere il controllo della macchina perché il multitasking, bene o male, cons consentiva. Non dimentichiamoci che l'equivalente dell'epoca erano i compatibili IBM e quando si inchiodavano dovevi spegnere il computer. proprio. Lì non c'era neanche Guru Meditation. Ti si frezzava proprio, schermo blu, e non potevi fare niente. C'è anche un, um, un aneddoto sul Guru Meditation. Eh, non tutti sanno perché si chiama Guru Meditation, c'era una periferica che era stata fatta, un, una specie di joystick, potrebbe essere l'antenato la, del Wii Fit, quindi una piattaforma eh, che si metteva per terra e, e fungeva da joystick, praticamente, che era stato sviluppato dalla la Amiga, appena diventata Amiga, che si chiamava ancora, Itoro, poco tempo prima si chiamava Toro. Eh, quindi è marchiato Amiga, è una rarità eccezionale perché è un, un non computer, cioè un, eh, un joystick fatto non, sinceramente non so per cosa, forse per Atari o per PC addirittura, marchiato Amiga, eh, su cui tu ehm, ti piazzavi sopra e c'era un gioco che prevedeva, è una cosa mortale, perché dovevi metterti accovacciato sopra, questo, sopra questo, questa piattaforma e stare immobile il più possibile. Una cosa che oggi andrebbero in galera, perché, pensate ai ragazzini, che, tra, fa, la, la, difficoltà, la difficoltà, la possibilità di farsi male, e danni alle giunture e quant'altro, e, e quindi quello faceva pensare un po' al guru che sta meditando e quindi eh, da lì nacque, sembra ovviamente, il, il termine guru meditation che rimase sulla miga fino, mi sembra la miga 1200 forse. No, no, è rimasto se c'è cioè, ancora, cambiava un po' l'impostazione grafica, Riveneva una finestra rossa su sfondo nero, comunque le, tu schiacciando il tasto destro recuperavi e ti rimaneva la macchina bloccata. Però era equivalente alla schermata blu della morte della Microsoft. Che... <ride> e il rosso e blu sono sempre brutte, insomma, da vedere. No, mi... No, mi no, assolutamente... No. Eh, un discorso che quando uno programmava in C e non, non eh, definiva bene le variabili eh, facilmente andava a sporcare aree di memoria che non, non doveva sporcare e inchiodava totalmente il sistema operativo anche perché tutte queste cose qui le abbiamo imparate dopo con eh, le versioni di Linux che sono uscite dopo e con il sistema operativo Linux che è molto più robusto e, e protetto di quello che era il sistema operativo Amiga Ah, Federico Vabbè, ci dice che sì. era fatta per l'attare 2600, vedo esatto, nei commenti. Esatto. Sì che la... questa... una, è per... una domanda precedente, visto che siamo arrivati alla fine della Commodore. <ride> uh, mi chiedevano notizie uh, delle evoluzioni che non sono mai esistite, Amiga 1400, Amiga 5000... Uh, avete qualcosa da dire? Perché gli ultimi Amiga prodotti sono stati il 4.000 in linea professionale e 1.200 nella linea, diciamo, home, domestica. 5.000, 1.400 sono esistiti? A che, a che livello sono andati? Se ne sapete qualcosa? No, a livello di prototipo sono usciti dei modelli e sono diventati dei miti. Quindi sape... l'unica cosa che si, si vociferava era della AAA, della... Della triplo aga per, per quanto riguarda la, la grafica per la scheda grafica che era lo studio però è praticamente fallita perché le, le schede grafiche dei pc uscivano con una cadenza semestrale molto più potenti e molto più pressanti di quelle che, a cui stavo lavorando quindi ah, anche lì probabilmente se Amiga fosse sopravvissuta avrebbe dovuto pensare a utilizzare le schede grafiche dei PC e inserirle e cambiare lo, lo standard interno l'Amiga aveva uno standard interno che veniva chiamato Buzz Zorro che era per l'Amiga 2000 Zorro 2 e Zorro 3 sull'Amiga 4000 che era uno standard innovativo però era totalmente differente da quello standard PCI dei PC quindi le schede per i PC non andavano sulla miga l'ideale sarebbe stato fare qualcosa di retrocompatibilità, però era tutto talmente veloce che non ha permesso alla Commodore di sopravvivere. C'era uno standard, c'era uno standard, c'era un, un trucco che si erano inventati che era una, un bridge ricordo su Amiga 3000 sì. for Amiga forse già Amiga 2000 forse eh, 2000, nel me... 2000 montava, poteva montare una scheda che montava un processore 8086 o forse già 286 per una emulazione diciamo che non è un'emulazione per portarci dentro bella. un intero sì il termine emulatore in questo caso è proprio fuorviante, si portava dentro un intero pc questo ricordo di averlo visto eh, di averlo usato brevemente da un amico ricco perché Costava più di un PC questa scheda, essa stessa. Sì, sì, e poi sì, Ma... costavano un sacco di soldi eh, le schede per i PC e poi essendo prodotte in Taiwan costavano sempre di meno e quindi la gente preferiva acquistare un PC che spendere... 3.800.000 sì. per contarsi un Amiga. Ma Microsoft. forse esisteva, esisteva anche un'espansione per Amiga 1000, un box esterno che conteneva esso stesso un PC, però non ricordo bene. Sì, sì, no, ma anche per 500 hanno fatto ah. la t 1 s hanno fatto una schedina che si chiamava t 1 s che emulava un 286 sull'Amiga 500. Emulava? No, era eh, un 286? Sì, c'era il chip, <ride> c'era un 80286 a bassa velocità, Ah, ecco, quella che ho citato si chiamava Sidecar, giusto, giusto. È uh, un box esterno Sidecar. che conteneva un intero 8086 da aggiungere all'Amiga 1000. E con quello lì potevi montare anche una scheda di rete eh, PC, PCI, e mettere una scheda di rete sull'Amiga. Quindi riuscivi anche a fare... Perché poi dialogavano i due mondi, eh, i multitasking sempre. Sì, no, il di... fatto che appariva comunque il DOS dentro una finestra di Amiga, ma non il DOS bianco e nero veniva con la grafica di Amiga, nel senso che dentro Amiga OS, che era blu come vediamo tra l'altro nel, nel tip da Fulvio, appariva una finestra eh, con dentro il prompt di DOS, non c due punti, però nel, eh, con il set di caratteri di Amiga era una cosa, non era emulazione, era un po' una fregatura se vogliamo, però era, una, era affascinante come sistema, cioè iniettava un PC dentro l'Amiga. L'errore forse lì anche, di, come al solito, di marketing di Commodore era aver messo eh, nel Sidecar un hard disk e non nella MIGA. Quindi sembrava quasi che la Commodore eh, ritenesse il PC degno di un'unità di memorizzazione di massa serio e la MIGA no, che si accontentava del dischetto. Era un po' strano, no? Questo sbilanciamento. Strano. Uh, ehm, inoltre... Ricordiamo perché ce lo fanno ricordare che l'autoconfig era l'antenato di quello che poi è diventato il plug and play per sì. l'architettura sì. diciamo, IBM compatibile. Veramente, sì. Lo standard Zorro, il bus Zorro, era autoconfig, quindi le schede che tu mettevi. Noi, io ero uno sviluppatore hardware della Commodore all'epoca, facevamo espansioni di memoria per la MiGA1002. Quando abbiamo fatto l'espansione di memoria, abbiamo contattato la Commodore e ha detto, bene, mandateci il vostro progetto e noi vi forniamo un numero di autoconfig e voi lo dovete mettere all'interno della vostra eh, scheda. Questo numero permetterà di configurare automaticamente la vostra scheda quando la collegate, senza caricare driver. E questa era una cosa favolosa. E poi oltretutto la Commodore americana ci ha risposto quasi subito. In una settimana avevamo già il numero di autoconfig, che mi ricordo ancora adesso, che <ride> siamo da cercare, <ride> 22.06 mi sembra, quindi la mia scheda la collegavi e vedevi 22.06 era, eh, si chiamava, aspetta, eh, un po' io, io Omega, eh, Omega 1200, espansione no. di memoria per Omega 1200, e quindi era autoconfig e non dovevi caricare driver né niente, invece nei PC, ogni volta che mettevi la scheda dovevi andare a caricare nel config.sys i vari driver per non parlare di dover configurare la scheda muovendo dei ponticelli, muovendo dei jumper che per selezionare l'IRQ giusto io nel, sul mio Amsterdam, nella seconda metà degli anni 80 facevo questo non capivo esattamente cosa mi serviva ma il concetto di conflitto a quel punto l'avevo avevo capito e di nuovo ricadevo nell'invidia per i possessori dell'amiga sì sì, allora... Eh. C'era un'integrazione favolosa, perché anche tu diventavi sviluppatore Commodore e avevi tutto quello che volevi, documentazione, informazioni, eri proprio tra, anche se eri di una... lontano come noi, eravamo in Italia, non c'era internet, quindi ci comunicavamo solo tramite fax. Leggevo... infatti riguardo alla documentazione c'era un, un articolo che parlava della NASA, mi sembra, che aveva fatto della sperimentazione con degli Amiga, eh, che furono poi utilizzati durante le missioni shuttle, eh, ovviamente a terra, non a bordo dello shuttle, però per eh, tracciare i dati di volo e così via. Avevano, mh, avevano preso in considerazione prima di usare dei computer di Apple, eh, solo che si erano scontrati col problema solito che... Eh, non era mo un'architettura molto chiusa Apple non non dava niente praticamente poi avevano provato con Comodo, avevano contattato Comodo dicendo volevamo usare la NASA eh, degli Amiga eh, che e l'avevano avevano anche comprati poi. e poi Comodo diceva che gli avevano mandato una quantità di documentazione che avevano una pila alta così praticamente di solo manualistica del funzionamento interno del computer nei minimi dettagli e grazie a quello avevano potuto e sfruttarlo al massimo, ovvero al minimo, cioè eh, andando molto mh, al ferro, vicino al ferro no, del computer, e quindi l'avevano utilizzato con grande piacere, avevano diverse Amiga 4000, mi sembra diciamo, che erano stati utilizzati, e ricordavano ancora adesso, quindi in tempi recenti, in intervista abbastanza recente, eh, quanto fosse stato piacevole utilizzare Amiga all'interno degli uffici della NASA. Mi fai ricordare un aneddoto se posso, eh, sempre riguardo che si rifà magari al suicidio della Commodore e anche come gestiva l'immagine eh, c'era stata mh, la trasposizione cinematografica di Star Trek no? 1987 lotta primo... verso la Terra Lotta verso la Terra, primo film di Star Trek eh, in cui Scott praticamente eh, torna indietro nel passato e arriva negli anni eh, 80 e però volevano far vedere Scott che interagiva con un computer degli anni Ottanta. Allora la, gli studi eh, hanno contattato la Commodore e hanno detto vorremmo, voi siete il computer più innovativo che c'è, eh, date un vostro computer, lo mettiamo nel film, eh, così eh, facciamo vedere che Scott parla con un'Amiga. No? Allora la, la Commodore risponde, eh, il, il nostro modello di Amiga costa tot eh, 1000 dollari. Se volete mettetevi in coda e ve lo, ve lo vendiamo. Eh, cosa hanno fatto? Sono andati alla Apple, la Apple è stata ben felice di regalargli un Macintosh e così abbiamo il film con Scott che parla con un Macintosh, con la scenetta in cui lui tira sul mouse e tenta di parlare. Computer! A... E questo qui, diciamo, è stato un... veramente, a livello di marketing, è stato un... Una cosa veramente vergognosa, perché eh, allora apparire in un film che, in prima, che era stato, no, ha avuto milioni di telespettatori, quindi sì, eh, sì. sarebbe stato un vantaggio favoloso per l'epoca. Invece, sempre dagli anni 80 una mia curiosità che non ho mai avuto occasione di chiarire, ma c'è del vero nella voce che io sentivo che i primi virus per PC si sono diffusi su Amiga o sono nati su Amiga, cioè Amiga era stato un, uno dei primi PC di massa per cui circolavano i virus, anche se i virus a quel tempo comunque avevano una circolazione limitata. Uh, Riccardo, hai, tu, hai, hai qualche informazione sulla circolazione dei virus dell'epoca e dei virus su Amiga? Allora, guarda su questo secondo me è più informato Fulvio, però ti posso dire una cosa, eh, io ricordo ancora di avere adesso questo a differenza della ruota di Monkey Island non ce l'ho sotto mano purtroppo <ride> però potrei reperirlo da qualche parte ho ancora un dischetto su cui presi il uh, isolai diciamo per dire un termine contemporaneo <ride> il virus eh, per amiga lamer exterminator eh, che non faceva in realtà più di tanto io mi ricordo che faceva soltanto un messaggio ogni tanto all'avvio del computer che diceva, sei sì stato infettato, eh, c'era anche un'animazione carina di scritte che scorrevano, che sfruttava anche il virus, un po' le, le potenzialità grafiche dell'Amiga. Però non mi cioè non, a parte replicarsi su tutti i dischetti, non faceva grossi danni. E mi ricordo che appunto l'avevo isolato su questo dischetto, avevo scritto, ai tempi ero un ragazzino, un bambino, ho scritto... Danger, uh, Lamar Exterminator, Virtue, <ride> warning eh? E ce l'ho ancora da qualche parte qua, un bel dischetto blu come tutti i dischetti di Amiga. Mm, eh, non so se sono stati i primi della, della storia. Ripeto, forse Fulvio ci può illuminare meglio su... Fulvio, tu hai scritto Anche... qualche virus all'epoca? Allora, ce n'era una quantità infinita, veramente. Mm, allora, i motivi sono principalmente... Eh, dunque, allora, gli Amiga, il più diffuso era l'Amiga 500, no? E la gente ci usava, lo usava per giocare. C'erano questa quantità di dischetti che arrivava, no? E l'infezione come si trasmetteva? Da dischetto a dischetto. Era più difficile come trasmissione rispetto ad oggi. I computer non erano in rete, non c'era internet, non c'era la posta, quindi l'unico modo per infettarsi con un virus cos'era? Mettere un dischetto, guardare il gioco, tirare fuori il dischetto, mettere l'altro dischetto e automaticamente si infettava. Se tu avessi spento il computer prima di mettere il dischetto l'altro dischetto non si infettava perché non aveva unità di massa, non avevano hard disk eh, i computer dell'epoca. Quindi eh, i virus ce n'era veramente una quantità infinita, ma perché ce n'era una quantità infinita? Perché i giochi che arrivavano erano piratati, c'era un gruppo che venivano chiamati cracker, che si occupavano praticamente di prendere i giochi, sproteggerli, mettergli la loro presentazione, che erano anche delle presentazioni molto belle, molto... Molto ben fatte, molto curate. A volte era più bella la presentazione che il gioco. Ricordo, Quindi, ricordo: il loro vanto era dire hanno fatto questo gioco, noi l'abbiamo sprotetta e ve l'abbiamo reso disponibile senza protezione. Quindi, queste persone erano gli stessi che avevano trovato il modo di scrivere anche i virus per propagare il, il loro nome, il loro marchio. Era proprio una guerra tra bande. Questa dei cracker, ognuno era una banda, erano delle varie bande come si quelli che adesso vanno a scrivere sui muri, i writer, allora cosa facevano? <ride> Scrivevano nei dischetti e quindi hanno generato una quantità di virus infinita, tra Trojan e tutta La diffusione era limitata, perché al massimo infettavi, però ce n'è una collezione enorme di questi virus che, come dice Riccardo, facevano poco o niente, c'erano praticamente facevano apparire il nome del, del cracker sopra il video, ti bloccavano il computer. C'erano quelli cattivi che ti rovinavano anche i dischetti e te li rendevano illeggibili. però non avevano neanche tanto senso di esistere. A loro interessava farsi vedere e far essere notati. Quindi questa cultura di scrivere i virus diciamo che è nata anche in quel periodo bene. ha avuto un discreto sviluppo sotto Amiga. Per poi passare al mondo PC, dove ha trovato terreno fertile per i bug che aveva il mondo Microsoft che ben conosciamo. E oltretutto la presenza degli hard disk, la presenza poi di internet e della mail ha, ha contribuito alla diffusione di quelli che sono i virus attuali o i malware. Oggi eh, i virus sono tutta un'altra cosa, oggi è sono è i criptologi che ti chiedono che soldi, di... no? non ti mostrano delle animazioni buffe. No, c'è un sito che mi sento di consigliare che si chiama Amiga Virus Encyclopedia, che <ride> vorrei... in cui ci sono riportati in ordine alfabetico i migliaia di virus per Amiga e i, e i, i suoi effetti che aveva, ma più che altro per ricordarsi dell'epoca. Ma... Non ho, non ho mai avuto, cioè al massimo rovinavi un dischetto, cioè, nessuno veniva in mente di... Io avevo un amico 4000, o cari caricavo un antivirus e prima di leggerli li controllavo, perché, però erano difficilmente i virus di allora ti infettavano l'hard disk, anche perché quasi nessuno aveva l'hard disk. Ok. Uh... Siamo qui a parlare da, da, da più di un'ora ormai. <ride> Signore, io uh, vi ringrazio, uh, ringrazio Riccardo, ringrazio Fulvio, ma soprattutto ringrazio il pubblico che si è dimostrato attento e preparato anche nel, nel coglierci nelle, nelle nostre inesattezze. Uh, per stasera uh, vi saluto, saluto tutti, saluto chi ci sta guardando in diretta, uh, Salutiamo anche chi ci guarderà in differita su qualche piattaforma di streaming dove andremo. e Vi do appuntamento al prossimo, al prossimo incontro Mupin Talk. Uh, grazie a tutti e buona serata. Grazie, allora. grazie, buona serata grazie. a tutti.